Annulla il consumo di PA nel bus, ma certo la beviamo e niente, ci annullerà il consumo di PA per almeno 10 secondi che ci permetterà di buttare giù il boss in un attimo. Ecco, state a vedere cosa sto per fare a questo, uso la magia e niente, consumo PA, ok? Per almeno 10 secondi, potevo usare qualsiasi arma ma ho voluto usare questa tanto per uh, cazzeggiare su di lui perché veramente questo mi sta sulle palle. La stessa cosa anche con il gigante. Ho usato questa mossa della cometa di Azur. Guardate un po'. Nessun consumo di PA. Uh, recarci proprio qua. E proseguire da questa parte salendo qua sopra. Un'altra cosa, miei cari, dirigetevi qui, su questo precipizio, proprio sempre più avanti, scendete giù, esplorate un po', e avete fatto. Vedete quelle scalinate, prendete il ponte, salite qua, scendete là sotto, vicino alla villa Vulcano, proseguite sempre più avanti, adesso io velocizzo il video per farvi capire dove andare, quindi ci vediamo direttamente lì a uccidere quella bestia. Una volta uccisa questa bestia vi darà quella lacrima da aggiungere nel balsamo così voi la prendete e niente per 10 secondi oppure di più vi annullerà il consumo del balsamo di PA quindi molto semplice. Quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo vi consiglio di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina lasciando anche like se il video vi è stato utile, eh, è stato utile. quindi guardate un po' quanto dura questo raggio. State già con tanto. Sì, secondo me state già contando, <ride> dura parecchio, quindi grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!